Vediamo una proposta di soluzione per l'attività di remix del programma Quadrati. Qui c'è il programma di partenza, queste sono le richieste mh, rispetto alle modifiche da apportare e questa è la nostra proposta di soluzione. Allora, ehm, andiamo subito a vedere l'esecuzione del programma. E quindi eh, dobbiamo inserire due numeri interi positivi per esempio 3 il secondo numero deve essere maggiore del primo quindi metto 6 e vediamo che eh, le modifiche richieste in effetti sono soddisfatte in quanto il programma ha stampato non solo tutti i quadrati degli interi tra 3 e 6 quindi qui va da 9 a 36 ma sotto ognuno di essi ha stampato anche un quadrato, quindi la rappresentazione geometrica del quadrato di lato 3 ehm, stampando delle, un opportuno numero di righe di asterischi contenenti un numero opportuno di asterischi e, e infine c'è il print arrivederci allora andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio come funziona, come, come è stato scritto il codice allora prendo questa finestra così posso annotare allora eh, dunque intanto ci sono due controlli sugli input eh, immessi dall'utente numero 1 e numero 2 era, era richiesto che fossero positivi in particolare che il secondo numero fosse maggiore del primo quindi ehm, si inizializza una variabile numero 1 a un numero negativo. Per quale motivo? Perché poi andrò a eh, ripetere eh, la richiesta di input all'utente fino a che non inserirà un numero effettivamente positivo. Quindi la condizione per eh, continuare il ciclo while è numero 1 minore uguale a 0. Questo ciclo, quindi il fatto di continuare a richiedere eh, il, numero, il primo numero, continua finché il numero 1 è, è minore o uguale a 0. La prima volta il numero non è ancora stato inserito, quindi inizializzo numero 1 a un numero negativo qualunque, per esempio meno 1. Eh, una volta che è stato inserito un numero 1 eh, che non sia minore o uguale a 0, si esce dal primo ciclo WHILE. E bisogna eseguire il secondo ciclo WHILE che si preoccupa di andare a controllare che il secondo numero inserito sia effettivamente inferiore al primo. Allora anche qui come prima è necessario inizializzare la variabile numero 2 per far eseguire il ciclo almeno una volta, in quanto numero 2 ancora non è stato inserito dall'utente. Quindi eh, inserisco in numero 2 un valore inferiore a numero 1, per esempio numero 1 meno 1. Quindi la prima volta la condizione è soddisfatta, quindi richiede un numero 2 che sia ehm, intero e maggiore di numero 1. In realtà qua, come potete vedere, si richiede un numero maggiore, poi però il controllo viene fatto su minore, non su minore uguale, perché in realtà anche se l'utente dovesse inserire un numero uguale al primo numero che ha inserito, il programma funziona lo stesso, l'unica cosa è che verrà stampato il quadrato di un unico numero di quello appunto inserito una volta che eh, numero 1 e numero 2 sono stati inseriti in modo adeguato eh, si passa al cuore del programma quindi a quello che effettivamente il programma eh, deve fare allora qui c'è un'altra inizializzazione questa, cioè, questa variabile D è una stringa che inizialmente è vuota, quindi apro le virgolette, non inserisco alcun carattere e chiudo le virgolette, quindi è una stringa vuota. In questa variabile D, che poi ritroviamo qui, adesso vediamo in che modo, eh, andrò a inserire eh, le righe da stampare, quindi le righe di asterischi. Quindi, eh, inizializzata questa, passiamo finalmente al cosiddetto cuore del programma. Eh, abbiamo un ciclo con un contatore N esattamente come avveniva nel programma di partenza, questa volta però l'intervallo in cui può variare il contatore n non è più da 0 al numero inserito dall'utente più 1 dall ma parte da numero 1 perché si vogliono i quadrati compresi tra numero 1 e numero 2, quindi si parte da numero 1 e il ciclo si blocca quando il contatore ha raggiunto il valore numero 2 più 1 che è il primo valore di n che non ci interessa e quindi vogliamo che il ciclo si blocchi l'istruzione, la prima istruzione del ciclo for è identica a eh, quella del programma di partenza quindi deve semplicemente stampare che il quadrato di n è n elevato alla seconda vi faccio nuovamente notare che il simbolo dell'operazione dell di elevamento a potenza in python è dato da un doppio asterisco eh, però adesso sotto alla frase in cui mi inserisce il valore numerico del quadrato voglio il quadrato composto dagli asterischi quindi cosa faccio? Um, se n è uguale a 3, eh, quindi sto stampando eh, questa parte voglio un quadrato che contenga in ogni riga 3 asterischi quindi vado a costruirmi la riga, questa d contiene la riga questa riga deve contenere quindi il carattere asterisco seguito da un carattere vuoto quindi da un blank mm, ho messo i blank perché se non li avessi messi gli asterischi tutti appiccicati in realtà poi non danno eh, l'impressione di un quadrato ma danno più l'impressione di un rettangolo quindi separo ogni asterisco eh, con uno spazio vuoto questo eh, asterisco più blank quante volte lo voglio replicare se è n è uguale a 3? Tre volte, perché voglio tre asterischi. Quindi moltiplico questa stringa base, diciamo, per n. Nel momento in cui n è 3, mi comporrà una stringa costituita da tre asterischi. E questa uh, riga di tre asterischi la voglio stampare tre volte. Quindi subito dopo aver creato questa riga, vado a dire che la voglio stampare tre volte. Quindi creo un altro ciclo interno a quello principale, il contatore ovviamente non lo posso chiamare n perché è un nome già utilizzato, lo chiamo per esempio k e deve mh, essere eseguito tre volte eh, questo ciclo che contiene l'istruzione di stampa della riga, dei asterischi. Per farlo eh, ripetere tre volte eh, dico che k deve variare da 0 perché qui non ho messo il parametro di start quindi è sottointeso che sia lo 0, fino ad n, perché se vado da ehm, n deve essere il primo valore escluso, se n è uguale a 3 e parto da 0, 0, 1, 2, l'ho già stampata tre volte, quindi a, a, quando k raggiunge il valore 3 bisogna assolutamente interrompere il ciclo. Una volta che ha stampato tre volte cosa fa? Ha finito il ciclo K, torna al ciclo principale, incrementa N di 1, passa quindi ad N uguale a 4 e ricomincia. Questa volta la riga eh, di asterischi che salvo nella variabile D conterrà 4 volte questa stringa base, quindi verranno 4 asterischi. E il ciclo che eh, mi conta quante righe devo stampare si interromperà quando K raggiungerà il valore 4, quindi K variando da 0 a 3 stamperà questa riga di asterischi 4 volte e così via fino a esaurire eh, il ciclo principale, quello con contatore N. E infine il solito arrivederci.